Durante l'anno ehm, arrivano ragazzi che sono neoarrivati, appena arrivati a Parma, che non parlano neanche, eh, neanche la lingua italiana. Noi non organizziamo corsi di L2, però nella relazione con i pari, con i compagni, con i ragazzi della loro età, imparano l'italiano nell'informalità. E, e questo è proprio, ehm, proprio orientare e farti sentire parte di un quartiere che ti sta accogliendo e che, che per te è strano, che non sai orientarti del, oltre la scuola e casa e magari non sai cosa ti può offrire, dallo sport alla cultura alla danza ad altre mille associazioni che vivono, che vivono, che vivono nel quartiere. La Scuola del Fare è un centro giovani promosso dal comune di Parma, si trova nel quartiere San Leonardo di Parma. è un quartiere abitato da diverse culture. Eh, forse è la prima volta che sono venuto, che era l'estate della quinta, come ho detto prima, verso luglio, fine luglio, comunque inizio agosto. Stavo venendo con la Gaia, che anche lei è stata il mio punto di riferimento diciamo quell'anno. Eh, anche tuttora. Anche se è solo un anno più grande di me, mi sembra di parlare già con un adulto ed è sempre stato un mio punto di riferimento, anche adesso. E quando ero arrivato, che mi sono presentato, possiamo dire così, alla Valeria, a Stefano, se era mio fratello che continuava a disturbare questo mio amico, e abbiamo l'ho iniziata a rincorare a tutta la casa nel parco, e abbiamo fatto un, dei, dè, fatto un po' la figura del bullo già da quel momento, ed è un ragazzo prepotente, poi comunque si sono ricreduti Valeria e Stefano, Secondo me adesso sono anche un punto di riferimento Quando hanno bisogno e così via vengono da me cioè, Quando devo aiutare anche qualcuno ci sono sempre Anche, anche oggi è venuto un ragazzo nuovo Sono andato a lui, mi sono presentato Abbiamo fatto i compiti insieme Mentre studiavo io comunque lui mi chiedeva alcune cose E l'ho aiutato E mi è sempre piaciuto essere un punto di riferimento Adesso che lo sono mi sembra molto bello Le persone che sono qua cioè, rispetto, tipo, rispetto a, a scuola, per esempio, che tipo, a scuola dentro una classe puoi, puoi avere tipo, tanti, mh, tanti gruppetti. Invece qua siamo tutti uniti, non, non ci sono gruppetti così. Vai a parlare con tutti, parli, cioè, fai, mh, parli con tutti, interagisci con tutti, ma no, è bellissimo. Vengo qua perché mi piace stare in mezzo alla gente. Perché stando qua ho conosciuto tante diverse culture e tanta eh, differenza fra la gente che in un luogo comune più di tanto non si conoscono queste cose. Ok, allora una giornata dove c'è la lase? Um, vengo alle 14.30, faccio i compiti fino alle 16 poi. Aspetto un po' che arrivano altri ragazzi che fanno il laser e andiamo nel laboratorio e c'è Francesco che ci aiuta a, a sistemare un po' le immagini e tutto, e lo facciamo. E mentre loro lo sanno, cioè, quando ho finito il mio, lo lascio lì e esco fuori, vado a vedere altri ragazzi, parliamo e dopo lui mi manda il lavoro già fatto. Ci troviamo all'interno del Laboratorio di Fabbricazione Digitale di Parma. È un progetto promosso dall'assessorato alle politiche giovanili del Comune di Parma, nato nel 2013 grazie all'associazione di promozione sociale ONOF e alla cooperativa Gruppo Scuola. Il progetto si occupa di portare all'interno del territorio e delle realtà che in qualche modo cerchiamo di coinvolgere quello che è il tema della fabbricazione digitale. Nello specifico, con i ragazzi del centro giovani, ci occupiamo proprio di intercettare quelle che sono le loro passioni, le loro esperienze di vita, il loro modo di essere. Oltretutto che eh, si tratta di ragazzi davvero um, di, di una nazionalità completamente diversa l'una dall'altra. E nel raccontare loro stessi, cerchiamo di mantenere il fuoco su quelli che sono gli strumenti nostri, tipici, quindi legati alla fabbricazione digitale. L'utilizzo di un computer, piuttosto che una laser, piuttosto che una stampante 3D, ma facendo in modo che possano emergere quello che sono il loro modo di essere, la loro vita, il loro modo di percepire quelle che sono le loro passioni e farne un racconto. Quindi raccontare loro, stesso, loro stessi attraverso gli strumenti digitali. La chiave di valore la dà sempre la persona, non la dà lo strumento. Lo strumento è un, un qualcosa in più che tu hai per comunicare quello che è il tuo mondo, il tuo modo di essere. E una cosa curiosa, che a me piace sempre notare, è che ehm, è difficile avere una costante con l'età e con la tipologia di ragazzi. Quindi partono, passano di tutti, dal più piccolo al più grande, dal maschio alla femmina, dalla persona di colore, dalla persona che viene da un'altra parte. Quindi becca tutti, essendo una lingua sua autonoma, eh, sdogana tutte quelle che sono le frontiere. Uh, a livello culturale, per dire uh, un italiano medio, secondo me. Non si approccia molto a altre culture, cioè non è molto... Um, poi, a parere mio, ci sono vari pareri, io dico il mio, ecco. Si approcciano poco ad altre culture, africane soprattutto, oppure anche culture occidentali. No, orientali. <ride> E secondo me qua venendo qua ehm, si scoprono molte cose di altre culture, tipo cosa mangi tu diverso da me, cosa è la tua cultura diversa dalla mia, perché fai queste cose secondo la tua religione e secondo la mia è sbagliata oppure è diversa. Qua trovi una risposta.